In questa domenica ci viene raccontata una parabola. La conosciamo, una parabola che ci commuove. La bontà di Dio, la paternità, la misericordia di Dio. La sua bontà che diventa concretamente accoglienza, abbraccio verso quel figlio, quel figlio che ha voluto eh, lasciare, ha voluto prendere soprattutto, lasciare il padre, abbandonare la sua casa e prendere quello che gli spettava e andarsene prima del tempo, insoddisfatto della vita probabilmente, ma quello che ci sorprende è che questo padre, che è Dio misericordioso, non gli chiede nulla, non gli dice perché hai fatto questo, perché non lo giudica, ma gli dice quello che potrebbe fare e lo accoglie per il semplice fatto che ha maturato dentro di sé il desiderio di tornare. È un abbraccio quindi che trasforma la vita di questa persona. Tante volte un abbraccio può essere più terapeutico di tante altre iniziative. Mi è capitato, alle volte, spontaneamente, di, di, abbracciare, di abbracciare qualcuno in difficoltà. Mi è venuto così, da uno slancio del cuore, diversi anni fa fu proprio un giovane a ricevere personalmente il mio abbraccio, certo non voglio con questo fare delle analogie, me ne guardo bene, però mi rendo conto che eh, un gesto come questo ci eh, fa capire quanto la persona valga dinanzi ai nostri occhi, non possiamo giudicarla a partire dai suoi peccati, dai suoi errori, ma per quello che è quando uno ama una persona va oltre i suoi peccati noi dinanzi a Dio non siamo i nostri peccati siamo creature fragili, sì ma siamo amati da Lui questo è molto bello mi viene in mente una parabola che raccontava l'Antonino Bello di due fratelli che si dedicavano l'uno all'altro di notte ognuno pensava all'altro pensava alla povertà dell'altro ai suoi bisogni, alle sue esigenze e se ne preoccupava finché una notte si incontrarono in questi gesti a sorpresa che facevano l'uno per l'altro far trovare dei beni, erano dei sacchi di farina in più che uno dava all'altro in un mulino che avevano di famiglia e quella notte si incontrarono e non fecero altro che abbracciarsi e lì ecco il racconto di Don Tigno Bello dice che fu costruita una chiesa, la chiesa dell'abbraccio è questa chiesa che dovremmo costruire noi la chiesa del terzo millennio, dovrebbe essere proprio la chiesa dell'abbraccio dove non si fanno discriminazioni, dove non si giudica ma si accoglie e si ama. Buona domenica a tutti.